Ho incontrato il vicepremier Premier Di Maio, abbiamo condiviso l'idea di costituire una cabina interministeriale per lo sviluppo di Roma con tutti i ministeri e i ministri che saranno interessati e io direi che questa volta si fa sul serio.